Salto questo smalto color cocktail di gamberi. Ora lo metto su tutte le unghie. Che fai al buio? Ssh, sto facendo un video di suoni rilassanti. Ah, inquietante. Mi piace. Ssh, sentite come si stende bene lo smalto. Grazie mille, ma ora potresti levarti dai piedi. Bene, torniamo al nostro smalto. Lasciatevi cullare dal suono dolce di 200 volt. Solo un momento. Cosa ti avevo detto? A quanto pare qualcuno ti ha rubato la scena oh. Sai che questi SMR sono più inquietanti di quanto pensassi? E per oggi è tutto ragazzi Volete ancora OBS? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere il prossimo video E dite ai vostri amici di farlo Ma perché devo sussurrare?